e poi il modello 730 2022, prima scadenza per il 31 maggio per i rimborsi IRPEF a luglio e ancora bonus mobili, detrazione con vecchie etichette energetiche in dichiarazione dei redditi 2022 ed in chiusura PIR piani di risparmio a lungo termine con i chiarimenti delle entrate sulla legge di bilancio 2022 infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dall'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid, con la proroga della scadenza per ora esclusa. I tempi sono legati all'RNA. Fa il punto. Rosi Delia sull'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid. Gli addetti ai lavori chiedono a gran voce una proroga della scadenza attualmente fissata al prossimo 30 giugno, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze esclude per ora uno slittamento dei termini. La tabella di marcia è legata all'iscrizione dei bonus e contributi ricevuti dalle imprese nell'RNA entro la fine dell'anno, emerso durante le interrogazioni e risposte immediata del 4 maggio 2022. Per quanto riguarda le autodichiarazioni degli aiuti di Stato Covid, dopo oltre un anno, L'Agenzia delle Entrate ha fornito il modello e le istruzioni per la presentazione e ha fissato la scadenza al 30 giugno 2022. Il termine cade in un periodo particolarmente caldo per il fisco e da più fronti quindi è stata segnalata la necessità di una proroga. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiesto. Uno slittamento al 30 settembre l'INT, l'Istituto Nazionale dei Tributaristi, ha rilanciato con la proposta al 30 novembre 2022, ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che la possibilità di fissare una nuova data ultima per l'adempimento comunicativo è legata a un eventuale slittamento dei termini per l'iscrizione di contributi, bonus e altre agevolazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ovvero l'RNA da parte dell'amministrazione finanziaria quindi è esclusa ma non del tutto a farsi portavoce della posizione del MEF è il sottosegretario Federico Freni durante l'interrogazione a risposta immediata che si è tenuta il 4 maggio presso la Commissione Finanze della Camera i dettagli sono all'interno dell'articolo Continuiamo con il modello 730 2022, la prima scadenza, il 31 maggio per i rimborsi IRPEF a luglio, fa il punto Anna Maria D'Andrea sul modello 730 2022, deve essere segnata in calendario la scadenza del 31 maggio è il primo termine utile per ottenere in tempi brevi i rimborsi IRPEF che in caso di invio tempestivo della dichiarazione dei redditi potranno essere accreditati già nella busta paga del mese di luglio, l'attesa più lunga in caso di rimborso superiore 4.000 euro vediamo che eh, quindi la prima data da prendere in considerazione è quella del 31 maggio per l'invio del modello 730 il prospetto di liquidazione sarà elaborato entro il 15 giugno se inviato entro la scadenza poc'anzi eh, indicata e il pagamento dei rimborsi IRPEF avverrà nella prima busta paga utile a luglio le prime operazioni per i lavoratori dipendenti che slittano invece di un mese per i pensionati Passiamo al bonus mobili con la detrazione con vecchie etichette energetiche in dichiarazione dei redditi 2022 l'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sul bonus mobili vecchie etichette energetiche ancora valide per le spese agli elettrodomestici da portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi 2022 c'è l'apertura fornita dal MEF e dal MITE nel corso delle interrogazioni del 4 maggio 2022 dal 1 marzo al 1 gennaio 2022 data di entrata in vigore della nuova classificazione prevista dalla legge di bilancio viene ritenuto opportuno applicare i previgenti requisiti minimi. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i PIR, i piani di risparmio a lungo termine con i chiarimenti delle entrate sulla legge di bilancio 2022 che sono contenuti nella circolare numero 10 del 4 maggio dell'Agenzia delle Entrate. Nel documento di prassi ci sono appunto i chiarimenti sulle novità della legge di bilancio 2022 che vanno dalle modifiche ai plafond complessivi e annuali ai cambiamenti sui PIR alternativi fino alla nuova disciplina per i crediti d'imposta. I dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi è scaricabile attraverso l'apposito box. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul fondo affitti, carburanti, 200 euro, bollette, a chi spettano i bonus e come funzionano, nell'articolo di Claudia Voltattorni, e poi il catasto, riforma a rischio, senza accordo slitta la delega fiscale, cosa succede ora Nell'approfondimento del Corriere, e i numeri del giorno, 66% aerei in Italia, due passeggeri su tre volano low cost, il boom di Ryanair, il balzo di Wizz e 21, libretti postali dormienti saranno estinti al 21 giugno cosa sapere e come evitarlo l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda la politica monetaria ed è intitolato rialzo dei tassi della Fed per BTP e Bund rendimenti record cosa succede ora? fa il punto Marco Sabella su quella che è poi un'analisi che riguarda le borse con l'aumento di mezzo punto percentuale dei tassi di interesse da parte della Fed che hanno portato ad un aumento delle borse e di conseguenza incidono anche sui BTP e i Bund ovvero i buoni del tesoro italiani e tedeschi a spiegare cosa succede è appunto l'analisi all'interno dell'articolo per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it